Ciao allora, ragazzi, vi ringrazio oggi in questo nuovo video quest'oggi vi parto un altro video che mi avete chiesto in, diciamo, abbastanza Ovvero ritorniamo sull'argomento musicali. Non è una reazione ai vostri musicali, però quella la farò più avanti Ma ovvero, indovina qual è il musical più famoso E ora iniziamo con il video Allora, in teoria la Maino dovrebbe essere la più famosa a prescindere Almeno su Musical dovrebbe essere quella più famosa italiana Perché c'ha un milione e un milione di, di seguaci su Musical.ly Sì, almeno, almeno su Musical.ly la più famosa è la Maino Su Instagram la più famosa dovrebbe essere Rosalba, in teoria Sì, appunto, la Mai non è più famosa Vabbè, oh Quasi 100.000 Sì, diciamo... sì, infatti <ride> Samantha con Contro le Comunque ho preso i quelli più brutti questo, eh. Cioè, finora, quelli che ho visto sono... <ride> cioè, Non sono i migliori delle, di queste ragazze Contro Ma Maria Sole No, mi dovrebbe aprire proprio... Beh, bella, minchia, bella sfida. No, Samantha dovrebbe essere la più famosa. Eh, la donna non sa quanto va. credo. Sì, appunto. Eh già, eh già. Minchia, 10.000, eh. Samantha Però, boh, Samantha non. Cioè, conoscono più Maria Suore. Quella, boh Luciano. Luciano contro... Marco. Contro Marco sì. Perché sti cazzi di musica lì così io? La teoria Luciano Luciano Sì, Luciano Minchia quante cose che c'è Marco No, minchia, Luciano lo supera proprio di tutto Sì, appunto Ah, però. Contro Martina Ah, cazzo, bello Beh, minchia Io spero Martina No, dovrebbe essere Martina la famosa. Merda, Ambra Cazzo ah, Ambra Mi sta più simpatica Martina invece Vabbè Ah, Marta C'è Marta ah. Allora Marta Su Musical.ly c'è una 500.000 Su Instagram c'è la 200.000. Invece su YouTube ce una 70.000, se non sbaglio? O 80.000? No, Martina è più famosa su YouTube. Però vince Marta. Vince Marta, eh, appunto, vince Marta. Il mio suicidio di Vince Marta. Ah, pure su Instagram, 70.000. Almeno, in questo video è 70.000 Di quando è questo video? È 21 agosto, sì, 70.000 Iris Iris contro che? Contro Silvia Allora, in teoria dovrebbe essere... Allora, su Musical.ly Iris Su YouTube Su YouTube Silvia Chiara Chiara su Youtube C'è una 200.000 200.000 Diciamo 200.000 No allora In teoria su Youtube Dovrebbe essere più famosa eh, Chiara Su Instagram pure Chiara E sul mio le pure Che quanti soldi Ma raga qualcuno. che ci pensa Sono un botto 200.000 seguaci eh? Sì Vince è chiaro. Vince... Ah è finito il video Finisce così Che schifo. Bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Perché mi piace Sempre d'obbligo Vi ricordo di seguirmi Su Instagram Che vi lascio il link In descrizione Clic Iscrivetevi anche Nel canale Qui di Youtube E raga Road 10.000 iscritti e Proprio Da oggi L'hashtag road2000 Quindi sotto i commenti ah, Hashtag road10k road Se vi questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se volete un altro video su musica Fatemelo sapere sotto nei commenti Fatemelo sapere sotto nei commenti Io Non so, ci tutto il canale, bella